Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi che è ancora funzionante, lo stavo provando e funziona ancora Allora per fare questo glitch avete bisogno di un centro operativo e una sultan ragazzi, fatelo esclusivamente con la sultan perché altrimenti non vi riuscirà il glitch, se lo fate con altri veicoli non funzionerà quindi fatelo solamente con la sultana per fare questo glitch ragazzi che cosa dovete fare vi dovete posizionare vicino al veicolo premere triangolo mentre sta salendo dovete schiacciare eh, comunque il tasto option e rilasciarlo premendo r2 o l2 ragazzi in maniera tale da uscire dal centro operativo quindi triangolo option lo tenete premuto option quando il personaggio appoggia la mano sullo sterzo dovrete rilasciare option e premere R2 insieme spero di, di avervi fatto capire bene il concetto ragazzi questo passaggio è un pochino difficile da fare come vedete a me non è che riesce molto in fretta insomma e comunque dovete avere questo risultato ragazzi vi dovrete trovare fuori dal centro operativo senza senza veicolo e con quella schermata quindi quando comunque salite, ve lo ripeto un'altra volta, vi mettete a fianco all'auto, premete triangolo, tenete premuto option e poi rilasciate option e premete L2 o R2 per uscire dal COM quindi avrete questa schermata, si toglierà automaticamente da sola, se il glitch è riuscito bene sarete fuori dal COM senza auto e se è riuscito abbastanza bene avrete questo risultato ragazzi allora eh, a volte può succedere che le auto sono buggate una dentro l'altra che magari c'è lo sportello aperto e sembra che non ci siano le auto ma se vi avvicinate le auto si sdoppiano ragazzi e quindi è abbastanza semplice allora una volta fatto questo passaggio ragazzi che avete le auto in duplicate l'unica cosa che dovete fare ancora più semplice del passaggio che abbiamo fatto finora è comprare un'armeria un con officina ragazzi dentro al com in pratica questo è il glitch che c'era un po' di tempo fa quello un bel po' difficilino però ancora funzionante ragazzi altrimenti non l'avrei eh, riportato quindi comprate l'officina la mettete mettete l'officina e il gioco è fatto ragazzi da qui in poi eh, il glitch eh, funzionerà proprio in maniera tranquilla ragazzi il glitch potete farlo tranquillamente in sessione privata perché non c'è necessità di stare in una pubblica e proseguiamo ragazzi quindi una volta fatto questo passaggio che avete comprato il tutto l'unica cosa che dovete fare adesso vi faccio vedere il veicolo che è andato a finire nell'officina in questo caso non ce ne sono più due ma ce n'è uno solo che è nell'officina, eccolo qui quindi come dicevo a questo punto che cosa dovete fare? entrate nel vostro garage o se siete NC eh, magari avete le Vespe chiamate le Vespe potete fare lo stesso discorso comunque io sono vicino a un garage quindi entro nel mio garage e vado a prendere una elegy ragazzi allora ho visto alcune persone che distruggono la elegy fanno altre cappellate però eh, non serve fare quel passaggio ragazzi mm, è praticamente inutile secondo me magari qualcuno ha fatto quel passaggio giusto per fare un, un po' su il glitch Insomma, però il glitch originale fondamentale è questo ragazzi portate fuori la elegy fermate vicino al com salite nel centro operativo cambiate la targa e il gioco è fatto ragazzi potete anche cambiare il colore della targa o anche la targa in senso ma se l'avete quindi una volta cambiata la targa eh, il gioco è fatto ragazzi a questo punto ritornate in garage prendete un'altra elegy e rifate lo stesso procedimento ragazzi il glitch è molto difficile il passaggio di eh, triangolo option r2 è abbastanza difficile però se prendete la giusta tempistica il glitch lo fate con tranquillità molto molto tranquillamente quindi eh, insomma quello che voglio dire abbiate pazienza però purtroppo per questo momento c'è solo questo glitch ragazzi se eh, trovo un altro glitch più semplice, più, più tranquillo da fare, insomma, un glitch che ci renderà meno nervosi, sicuramente. Anche perché questo vi fa veramente girare le palle, ragazzi. Se troverò un altro glitch, ve lo porterò sul canale. Quindi eh, state tranquilli. Però quello che vi chiedo è solamente di avere pazienza. Il glitch funziona, ma dovete avere pazienza dovete provare, riprovare, riprovare e riprovare ragazzi non, non state lì subito a scrivere pacciato, non funziona, non riesco eh, io pure ho provato e riprovato questo glitch e l'ho fatto dopo un buon 20 minuti sono riuscito a fare eh, quella duplicazione che voi avete visto 20-25 minuti quindi comunque ci vuole pazienza ragazzi detto questo spero di essere stato utile spero che il glitch vi sia utile un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti See me in the hood It's cause I'm doing this man Niggas, I'm still grinding here I'm still hearing those sirens I'm still getting chased by those lights Only the lights lime And my mic's on And my time is none Because I'm writing more And I ain't here to meet a soul in this business I'm here to eat, speak, and to these hoes fill this show And I can't let y'all derail me, man I got young Kobe, homie You gotta let go of O.B. Cause O.B. be back Get them craps going on and that yak going on. Soon as a nigga touch down, back from torn It's whatever. Put that on the cheddar, man. But in the meantime, it's Jimmy I've been time. Chase cheese rhyme till my voice give out. This is it, my niggas. This